Salve sono Toti Costanzo e ti do il benvenuto nel primo dei quattro video destinati al mondo delle auto d'occasione. In questo video ti svelerò tutti i segreti che utilizzano i commercianti di auto disonesti per truffarti. E oggi in questo video ti descrivo le caratteristiche dei venditori onesti e le caratteristiche dei venditori disonesti e preciserò eh, quali sono eh, all'interno di questa categoria quelli da evitare come la peste bubbonica. ti dico subito che qualunque settore merceologico ti trovi davanti hai due categorie gli onesti che per fortuna rappresentano la maggioranza dei venditori italiani gli onesti credimi li riconosci subito perché sono continuamente ossessionati dalla qualità dei loro prodotti che vendono, secondo dalla competitività di ciò che vendono, cioè quanto sono competitivi in quello che vendono e terzo soprattutto dall'indice di soddisfazione dei loro clienti, cioè cosa dicono i loro clienti della propria azienda in giro poi c'è una seconda categoria, la categoria dei truffatori, cioè di chi guadagna attraverso le singole quotidiane truffe e rientrano in questa categoria, per esempio, i furbetti del contachilometri, i truffatori che scalano i contachilometri, i truffatori che sgrassano a fondo il motore no? per nascondere le perdite di olio esterne, eh, i truffatori che lavano bene le vaschette di raffreddamento no? per nascondere difetti al motore, magari una eh, guarnizione è stata bruciata no eh, attenzione in questo video come promesso non ti parlerò della maggioranza dei commercianti onesti perché da loro non hai nulla da temere in questo video ti parlerò solo della seconda categoria cioè dei commercianti truffatori ok quella piccola categoria di persone io ti prometto che dopo che hai seguito fino in fondo questi video, saprai riconoscere immediatamente un truffatore e saprai come evitarlo? Sì, perché hai capito bene? Eh, L'unico modo per difendersi dai commercianti disonesti è riconoscerli immediatamente e immediatamente ed evitarli. Per capire eh, da chi devi difenderti, devi subito distinguere tre categorie di venditori di auto, ok? Tra i disonesti la prima categoria più facile da cui difendersi sono eh, i titolari di autosaloni concessionarie società conto terzi di tutte le dimensioni la seconda categoria dove è difficile difendersi sono i veri privati che vendono occasionalmente la loro vettura usata la terza categoria dove praticamente è, è quasi impossibile e sicuramente inutile difendersi sono i falsi privati, cioè tutte quelle persone che non hanno una partita IVA e vendono in nero le auto come se fossero privati. Attenzione, tu devi fare una netta distinzione fra questi tre soggetti perché eh, la legge italiana punisce in maniera diversa le tre categorie di truffatori. Okay? La prima categoria, diciamo quella tra virgolette professionisti perché se sono truffatori non sono professionisti è formata da persone fisiche che si sono date una natura giuridica in italia cosa significa darsi una natura giuridica significa in parole semplici eh, costituire una società aprire quindi una partita iva ufficiale dove c'è un titolare un socio un amministratore legale che ne risponde in maniera diretta in questo caso la legge ha una forza maggiore di intervento diciamo e tu sei più tutelato perché sai dove andare a prendere soldi la legge nello specifico che ti tutela è la direttiva CE 9944 e il decreto successivo che la recepisce in questa legge si introduce un nuovo concetto in materia di tutela dei consumatori facendo riferimento solo a quei contratti tra il consumatore che sei tu in questo caso perché stai comprando l'autosauta e il professionista il professionista tra virgolette che sarebbe il concessionario pubblicherò in seguito un, un video interamente dedicato a questo ok la seconda categoria cioè il vero privato che sta occasionalmente vendendo la sua auto con un difetto nascosto il privato eh, come si dice spesso vende la sua auto usata perché ha già comprato sta comprando un'auto nuova no? in questo caso il vero privato pubblica la sua auto per poterla come si dice appioppare privatamente a qualcuno occhio perché se tra il privato hai beccato diciamo il truffatore e la truffa da un vero privato la causa civile in tribunale è una tragedia eh, sì possibile ma lunga questo succede perché in italia una causa civile tra privati dura all'incirca dieci anni se non di più eh? La terza categoria, la più pericolosa da evitare assolutamente, no? sono i falsi privati truffatori cioè eh, persone che vendono ciclicamente svariate auto senza una società alle spalle in pratica svolgendo una vera eh, e propria eh, come si dice, attività a nero okay? in questo caso quando ehm, all'interno di quella categoria becchi il truffatore seriale puoi avviare tutte le cause civili in tribunale che vuoi e farai sempre e costantemente un buco nell'acqua questo succede perché per avere indietro i tuoi soldi dopo aver vinto la causa ti devi mettere in fila come creditore e sperare che il tizio dopo dieci anni di truffe abbia ancora qualcosa da perdere qualche soldino messo da parte oggi però ti voglio dire forte e chiaro una cosa se tu hai già bruciato i tuoi soldi o sei stato truffato acquistando un'auto usata, ti assicuro che la colpa non è tua, la colpa è del sistema che oggi ha cambiato le regole e i truffatori oggi fanno, credimi, affari d'oro, indisturbati. Per essere più chiaro ti faccio fare un piccolo salto indietro nel passato, no? Eh, rapido, eh! una volta quando, esistevano i, portali, quando eh, dire, non esistevano i portali di vendita come subito auto scout l'automobile no? l'unico modo che avevi eh, per comprare un'auto usata era quella di farti un giro di persona di tutti i venditori di auto della tua zona tra i commercianti chi non aveva le capacità economiche di possedere un piazzale faceva il segnalatore da noi sicilia questi personaggi si chiamavano i Zabbanuote, tradotto eh, piazzista o speculatore questi personaggi cercavano di attrarre eh, di attirare in trappola i clienti per condurli nelle concessionarie compiacenti il problema una volta che gli speculatori erano solo il paese era piccolo e ci conoscevamo tutti tu che volevi eh, comprare un'auto ancora prima di essere portato a forza e trascinato in concessionaria sapevi che fama aveva il concessionario e decidevi se andarci oppure meno questo piccolo salto nel passato è indispensabile perché oggi attenzione è cambiato tutto trovi tutto compresso e confuso su internet tu non sai mai con chi è da fare quando leggi un annuncio questo succede perché sui portali di internet trovi solo due categorie no? i commercianti e i privati quando leggi un annuncio tu non sai se il privato è un vero privato se il privato è un falso privato se il concessionario è onesto oppure uno scalatore di contachilometri killer seriale no? non lo puoi sapere i truffatori su internet li trovi ovunque e come ti ho già detto possono essere addirittura fisici con sede provvisoria no? Eh, ci sono anche per fortuna pochissimi esempi però ogni tanto fanno notizia no? eh, sono sempre gli stessi cambiano una città eh, esce sto salone no? che eh, chiude da un giorno all'altro e scompare con tutti gli anticipi no? si, sente, si sente dire ogni tanto la una notizia viene riportata sono sempre gli stessi poi ci sono i privati veri che magari hanno un danno nascosto nella loro auto e vogliono piazzarla a tutti i costi quelli diffusi come abbiamo detto prima cioè i falsi commercianti a nero è di fondamentale importanza capire questa cosa perché oggi quando eh, compri un'auto non vai subito in concessionaria ma cosa fai? passi prima da google no? fai una ricerca su internet questo succede perché è lì che tu credi di trovare comodamente tutte le informazioni che vuoi senza, comodamente senza uscire di casa, non ti metti dietro il computer, credi di trovare informazioni, l'errore che quasi tutti commettono quando cercano un'auto usata su internet è quello di considerare tutte le auto usate uguali, le auto usate invece sono come i cavalli, sembrano tutte uguali, invece sono tutte diverse, eppure Sicuramente anche tu hai notato che su internet, eh, girando per gli annunci, no? Tutte le usate sono belle senza un graffio. Sono come nuove. Eh, hanno pochissimi chilometri. Hanno chilometri dimostrabili o, peggio, chilometri certificati, no? Sono state appena tagliandate. Vedremo quanto è pericolosa questa cosa. Sono del professore anziano che la usava per andare a scuola ad insegnare. Sono del manager, no? Che la vende solo perché deve andare a vivere all'estero perché ha trovato questo incarico, no? rapido, queste cose eh, attenzione perché se vengono dette dagli onesti possono essere vere ma se vengono dette dai truffatori sono facilmente smascherabili e io nei prossimi video ti spiegherò come smascherare il truffatore quindi riepilogando in questo video come promesso abbiamo descritto le caratteristiche dei venditori onesti eh, e poi eh, abbiamo descritto anche le caratteristiche e le peculiarità dei venditori disonesti abbiamo precisato quali sono quelli da evitare come la peste bubonica e nei video successivi entrerò nel vivo e ti darò informazioni utili a valutare l'affare che è di fronte per esempio nel prossimo video ti parlerò di come eh, si può schilometrare un contachilometri digitale senza lasciare traccia neanche nelle diagnosi più sofisticate questo in pochi lo sanno no? ormai non si possono più riconoscere i contachilometri scalati e come puoi fare tu a smascherare il truffatore che crede di averla fatta franca allora io ti ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo nel prossimo video se ti fa piacere condividi questo link su WhatsApp. Alla prossima!